Siamo il vento, brezza alla conquista delle onde Immersi in questo vortice non vediamo l'ora di tornare a viaggiare. Siamo il sole, l'alba e il tramonto Sguardi di densi colori Siamo sorrisi, sapori, profumi Siamo forma e sostanza Materia di un patrimonio senza tempo Lasciati avvolgere dalla bellezza Perché qui È sempre la prima volta Vivi il tuo viaggio in Italia In quest'estate italiana